Posso leggere? Cacciate dal polso! Accordo! Eh. Accordo! Tra Apeca e Comune di Milano. Mantenimento dell'attuale mercato amburante Garigliano-Lagosta per martedì e sabato durante il periodo transitorio nella ricollocazione delle vie Garigliano-Piazza Sebedico, volturno da Lagosta a tutta la via fino a via Confalonieri. Chiara figure favorevole alla ricollocazione della distillazione finale in Viale Zara del mercato Lagosta Garigliano condividendo il ricollocamento dei banchi e collaborando alla stesura del progetto al tavolo ci saremo noi, non solo gli architetti. L'amministrazione comunale si impegna ad aprire un tavolo tecnico per l'attuazione e l'interpretazione del regolamento comunale, coordinamento dell'amministrazione comunale con le sessioni di Carrilio per contestare i fenomeni di abusivismo e per discutere tutti i problemi del mercato in sofferenza. Questo è l'accordo, siete d'accordo? Licenzia D'Alfonso! Risparmiamo i soldi! D'Alfonso via! D'Alfonso via!